la due giorni sotto il Cedro del Libano perché questa iniziativa? Per valorizzare tutte le nostre eccellenze i nostri paesaggi, la natura che ci circonda ma soprattutto per creare, cercare di far sviluppare il senso civico ai più piccoli per il rispetto dell'ambiente, per il rispetto della natura e per il rispetto di tutto quello che, che ci circonda verrà appunto svolto a Villa Giovanardi un parco inaugurato qualche anno fa che è un'eccellenza anche del, eh, della paesaggistica e della natura, ci sono dei, dei delle, delle piante come il cedro del Libano che hanno una rilevanza internazionale. Uh, da quanto tempo è ospitato il cedro del Libano a, ai giardini giovanardi di Peni? Eh, sono più di 200 anni, quindi eh, sono parecchi anni. E per quanto riguarda in soldoni il programma della manifestazione, so che, avuto, che avete avuto anzi scusate, um, la presenza della favola del bosco da parte di Montagna Amiche e Legambiente. Sì, ci saranno varie associazioni che collaboreranno per questa, per questa manifestazione, come le Gambiende che ringraziamo, l'associazione Montagna Amica, Energetica che si occuperà dei laboratori di riciclo ricreativo per i più piccoli e, uh, e tante altre associazioni come Vivi Fisciano che faranno conoscere le bellezze che si trovano a Penta, dove è situata appunto Villa Giovanardi, quindi monumenti storici, le, le realtà più importanti di quella frazione. Il costo totale dell'iniziativa? Praticamente non ci sono costi perché con la collaborazione delle associazioni cerchiamo di fare cose senza, senza, da, da, senza avere un esborso da parte del comune, viste anche i momenti difficili delle amministrazioni comunali, quindi tutte le manifestazioni che facciamo sono a costo zero ma hanno sempre una grande partecipazione. Tutto nel senso, e nel segno della volontarietà, del volontariato, sicuramente, sicuramente eh, per questo ringraziamo le associazioni che eh, si sono ehm, rese prodigate, sì, che hanno collaborato e collaboreranno con noi come l'associazione Vivi Fisciano, perché ehm, in mattinata, nella mattinata di sabato avremo un giro turistico, per il centro storico della frazione Penta. Ehm, abbiamo tenuto anche con loro eh, nel mese di maggio una, una sorta di eh, maggio dei monumenti, non l'abbiamo chiamata così nella Fisciano in Arte e Monumenti, abbiamo visitato la Fisciano Capoluogo, Penta, Gaiano e la Frazione Villa, abbiamo scoperto tante bellezze di queste nostre frazioni e vogliamo che ai ragazzi, ai giovani e ai bambini venga trasmesso l'ambiente in cui vivono, il loro territorio è ricco di tradizioni, è ricco di una storia che va conosciuta, va ricordata, valorizzata in tutto cosa per quanto riguarda riguarda ehm, i giardini del, della Villa Giovanato, insomma il parco pubblico, ricordo che mia nonna, che era del, eh, del 24, eh, mi, mi, aveva, mi, ave, mi disse eh, di aver piantato e eh, la stessa un alberello di quelli che sono eh, all'ingresso, eh, al di qua del, del, del cancello d'ingresso, quindi nella parte adesso adibita a parcheggio, eh, per cui anche quegli alberi lì presenti hanno quasi 100 anni. Eh, quindi...